Eccoci qui a questo speciale sulle votazioni, a questo speciale sul referendum, questa grande umanità che abbiamo ancora e che condividiamo, possibilità di scelta. Andiamo un po' dentro a questo sì e a questo no. Andiamo a vedere che cosa c'è, che cosa può averti portato da, o ha portato me, da una parte o dall'altra. Ora ti dico cosa ho votato io, com'è stato il mio procedimento e vediamo se posso facilitarti una riflessione sono andato a, a informarmi come fai, possono fare tanti, quindi a capire perché dovrei votare sì, perché dovrei votare no. Arrivo a delle grandi, belle motivazioni per votare no. Quindi sì e no e voto no. Ok, prendo questa cosa e vado avanti a informarmi, resto ancora aperto perché la cosa possa cambiare. Altre motivazioni molto valide per il sì e quindi um, dico bene, ok sì, potrei, posso votare sì per questo, questo e quest'altro e ho detto ok, sì e no c'è qualcosa non posso voler votare entrambi io dove sono in questo? sono entrato in uno stato um, meditativo e ho avuto l'intuizione che c'era qualcosa oltre oltre al sì, oltre al no, oltre a quello che avevo sentito e quindi resto ancora aperto chiedo ad altre persone cosa voteranno o se hanno un'idea e c'è chi mi dice, ah io voto no. Ah, hai trovato le motivazioni valide? Eh, non ne ho trovate. Eh, io voto no perché no è di destra. Sono rimasto sbalordito. Ho detto, va bene. Dentro di me mi chiedevo lui dov'è in questa scelta. E sono andato avanti. Ho trovato un'altra persona che mi dice, voto sì perché per questo, questo e quest'altro. Anzi, io voto sì. In realtà perché io sono di sinistra, capisci? A me piace Renzi e mi piace quello che ha fatto e quindi... a me va bene così. Ok, c'è dell'altro, perché lui dov'è? Quello che mi ha detto questa cosa dov'è? Non c'è, sono etichette anche qui. L Ho detto, va bene, rimaniamo ancora su questa cosa. Sono entrato di nuovo in uno spazio meditativo, per me, che per me vuol dire fare spazio ascoltare quello che c'è, non vuol dire pensarci un sacco, magari gente che dice ci ho meditato sopra, invece è un altro modo di dire, ci ho pensato, c'è dell'altro. Mi iniziato a chiedermi cosa sento nel corpo? A parte i ragionamenti, a parte la logica, cosa sento a votare no? Cosa sento qui, qua, nel corpo? A votare no, a votare sì? Cosa hai sentito nel votare no nel votare sì? Sentivi calore? Sentivi qualcosa di piacevole, i budella si rilassavano, sentivi un'apertura nel cuore, sentivi un, un caldo piacevole, sentivi semplicemente piacere o un'apertura nel votare sì o nel votare no. Per piacere, dimmi che hai fatto qualcosa del genere, avere l'informazione è importante, solo che questa qui è una scatola, è una parte del tutto. Questo referendum è un'altra etichetta semplicemente e che l'importante è che io ci sia nelle mie scelte l'importante è che io quando ho votato sì quando ho votato no io l'abbia votato fuori da questa scatola perché è vero in questa scatola ci entrano i ragionamenti ci la logica ci entrano le motivazioni solo che ci sono altre cose da considerare un sì o un no dettato dalla politica da un'etichetta da una sinistra, da una destra da degli schieramenti da delle polarizzazioni da uno restare fermo in qualche cosa non ti porta a essere parte della natura la natura non è di destra non è di sinistra, non è un politico e non è nemmeno non è nemmeno un sì o un no è tutto questo in modo fluido, in modo libero quanto c'eri in quello che hai votato in quanto c'eri Okay. dopo questa discussione io spero che tu abbia votato sì a te stesso, sì al cambiamento perché il cambiamento è vita, sì al confronto con gli altri, spero che hai votato no anche, no nella staticità, nel fermarti, nel non pensarci, no nello scegliere le etichette, nello scegliere destra, sinistra, centro, sì, sopra, sotto, no a limitarti a una scelta come dire che gli altri tanto sceglieranno per te. Spero anche che hai votato sì, a capire che anche la perfezione non esiste, o sì a capire che sono le tue scelte e la tua capacità di scelta che dà il potere di creare la tua realtà e che questo è un tuo diritto, è una tua responsabilità se te la prendi. E ora che la votazione è andata, non credo che ci sarà qualcosa di perfetto, sarà qualcosa da, da sistemare magari insieme